Sì, poi l'avevamo già detto l'altra volta, loro hanno fatto una scelta di marketing super, secondo me, eh, scarpa da lento, scarpa da medio e scarpa da gara, a questo punto hanno fatto anche la scarpa da gara per, per chi va più forte ancora. A volte basta poco per cambiare una scarpa già di ottimo livello, ma alcuni cambiamenti per qualcuno potrebbero essere davvero graditi per altri forse nemmeno necessari. e con il lancio delle Soconi Speed 2 siamo arrivati davvero a questa conclusione piccoli cambiamenti che hanno un grande o un piccolo impatto se non addirittura nullo a seconda del vostro modo di correre per capirlo comunque partiamo come al solito dalle specifiche parliamo di una scarpa di solamente 224 grammi tradizionalmente chiamata 2 Drop 8, come dalla tradizione Soconi, 35,5 mm nel tallone, 27,5 mm nell'avampiede, un'altezza dal suolo importante e qui parliamo dei due cambiamenti fondamentali, da un lato la tomaia che si presenta sicuramente più strutturata, più eh, sicura e soprattutto con un tallone eh, ben diverso rispetto al modello precedente, dall'altro proprio il tallone che è sicuramente più stabile, lasciatemi passare il termine, senza davvero necessariamente essere più rigido. Sebbene non siano state apportate delle modifiche al battistrada che si presenta davvero super durevole al punto tale che la versione precedente, anche dopo 500 km, sembra fondamentalmente nuova, questa scarpa per alcuni, come già dicevo, garantisce una corsa Leggermente più stabile senza in effetti eh, che Soconi abbia cambiato nulla relativamente all'intersuola. Intersuola in paybacks chiamata Power Run PB. Tra l'altro eh, con la solita piastra in nylon, piastra in nylon che vi permette di correre davvero molto forte. E qui veniamo alle conseguenze dei cambiamenti minimi. Per chi è efficiente, non c'è in effetti una grande variazione rispetto al modello precedente, mentre per chi tende ad appoggiare di tallone ma comunque vuole una scarpa leggera questa scarpa è sicuramente più stabile rispetto a quella precedente che invece aveva fondamentalmente come unico problema proprio la stabilità. Il vero punto da notare è questa tomaia che in effetti consente davvero il bloccaggio del piede e eh, ovviamente di non eh, spingervi in direzioni strane mentre la versione precedente tendeva nella parte posteriore a farvi slittare e soprattutto per chi appoggiava di tallone era sicuramente un no go per il resto come dicevo la piastra, lo speed roll che è la struttura geometrica della scarpa stessa vi permette di correre in maniera efficiente, di avere un rimbalzo molto fluido e quindi di riuscire ad allenarvi al meglio nonostante questa scarpa non sia così aggressiva con una stiffness leggermente inferiore a quella dei modelli Pro Scarpa da noi super consigliata, così è come consigliate che vi iscriveste al canale per non perdervi ulteriori recensioni di scarpe, tecnologie e di altri prodotti che nei prossimi giorni recensiremo qui sul canale. Lascio comunque la parola al prodepodista che ci racconta di questa scarpa in maniera dettagliata. Voi stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io, come al solito, vado a averlo in caffè. Ciao! Andrea, finalmente siamo giunti alla recensione delle... Eh... Endorphin Speed 2, eh, eh, scarpe delle quali avevamo fatto già una recensione l'anno scorso e l'unboxing qualche, qualche giorno fa, cosa ne pensi di queste scarpe? Uh, ciao Max, ciao a tutti, le abbiamo scartate poco tempo fa, secondo me c'è relativamente poco da dire, quindi abbiamo deciso di fare la, come si dice, la recensione il prima possibile. Diciamo che ci eravamo trovati molto bene con il primo paio, e col secondo paio hanno portato una piccola modifica nel tallone, l'hanno resa un pelo più stabile rispetto al modello precedente, ma hanno mantenuto comunque tutte le qualità che aveva questa scarpa. In effetti sarebbe stato bello, ma non c'è mai il tempo di fare un confronto preciso e perfetto con i sensori Runscribe. Tra l'altro, vabbè, la scarpa una ha oltre 500 km, l'altra è, è tra virgolette nuova, eh, a meno di 100 km. Ma comunque, secondo te, a chi sono adatte queste scarpe? Ma, eh, intanto è una scarpa da allenamento per atleti leggeri e veloci, quindi dovremmo fare sì la sovraimpressione per i prossimi 3-4 video dire a chi sono i leggeri, i medi e i pesanti. Comunque sono scarpe per atleti sui 70 kg in giù, diciamo, indicativamente, che corrono forte, anche da, secondo me, danno il loro meglio di sé dai 4.30 in giù diciamo fino ai 3.40, 3.30, anche 3.20 secondo me e potrebbero diventare una scarpa da gara invece per gli atleti un pochino più pesanti quindi gli atleti più pesanti eh, arriveresti fino a 80 kg? sì ma al massimo per una 10 km anche perché eh, si rischia di, di cedere abbastanza all'interno e quindi diventa anche abbastanza pesante come scarpa poi da, da gestire. Sì, so che tu in questo caso avresti suggerito le Shift 2, tra l'altro potremmo fare la recensione se siete interessati, scriveteci qua sotto. Come mai dici che sopra gli 80 kg non va bene? Ma perché in generale chi pesa abbastanza poi tende a cedere di più di un atleta leggero. In questa qua è una scarpa che comunque anche se è un pochino migliorata l'accedibilità verso l'interno, in questo caso con persone abbastanza pesanti però rischierebbe davvero di, di piegarsi troppo all'interno. E secondo te per quali distanze le utilizzeresti? Uh, guarda, io le utilizzerei per tutti gli allenamenti, sia veloci, quindi con poco volume ma arrivare anche a dei buoni volumi, tipo quelli del medio, oppure in ottica preparazione maratona anche per dei lunghi, per degli atleti più leggeri. Poi sai che cosa? Che nel periodo invernale, correndo magari su pista bianca, un pochino srucciolevole dalla pioggia, queste scarpe hanno una buona tenuta, quindi potrebbero fare il caso nostro. E in effetti cosa ne pensi del battistrada? Non è cambiato rispetto al modello precedente? Abbiamo visto che comunque il modello precedente dura all'infinito, cosa ne pensi? È ben intagliato diciamo il, uh, il battistrada e um, avevamo già provato l'altra volta che su pista bianca non scivolava, su, sul bagnato asfalto un pochino di più, però diciamo che non è che devi andare per faccio 3-10 quando piove, quindi secondo me un buon grip per una scarpa d'allenamento e ripeto per lunghe o ripetute o altro. E invece cosa ne dici della tomaia che di fatto è abbastanza tradizionale? Uh, tradizionale, colori classici, al dire il vero tradizionale lì perché comunque sembra più nylon rispetto al tessuto solito. Questo ci può dare una mano quando piove rimanendo un attimino più leggera e sembrerebbe anche abbastanza traspirante perché è molto traforata. Ogni tanto mi dimentico di chiederti se è stesso numero oppure mezzo numero in più, in questo caso cosa ne dici? Un mezzo numero in meno, ma in questo caso direi assolutamente stesso numero, uh, rimane anche abbastanza comoda, quindi chi ha pianta larga secondo me si troverà bene stesso numero e andate tranquilli per chi ha pianta larga. Invece a livello di intersuola, adesso hanno addirittura so con iscritto nel, nel tallone che si tratta del Power Run PB, eh, cosa ne pensi di questa intersuola? Ti piace e soprattutto è veloce? Eh, sì, mi piace, sì è veloce, eh, come al solito dobbiamo testare, cioè sarebbe carino da testare in inverno pieno perché avevamo notato che il power run iniziale in inverno diventava duro come la pietra e dava abbastanza fastidio ai piedi. Eh, adesso in autunno è spettacolare perché è bello morbido eh, e diciamo che fa quello che prometteva ai tempi il boost, quindi essere leggero ed essere molto reattivo e comodo. E invece la piastra che non è in carbonio ma in nylon, come la vedi, e soprattutto ritieni che sia valida per, per gli allenamenti? Assolutamente sì, è molto valida, e dà una buona spinta, non dà tantissima stabilità come pensavamo e diciamo che fa, fa quello che, per cui è stato progettato. Quindi sì, siamo contenti che ci sia. Eh, vabbè, noi avremmo sperato una piastra in carbonio, ma poi sarebbe stato uguale al modello. Più bello A livello di tallone abbiamo visto che forse come dicevi prima è l'unico o il principale cambiamento che abbiamo notato rispetto al modello precedente, cosa ne dici ti sembra per chi dovesse appoggiare il tallone più stabile la corsa? Sicuramente è più brutto esteticamente, però è nettamente più efficace rispetto a quello del modello precedente. Poi credo che le critiche che sono state fatte sulla stabilità hanno portato a questa miglioria per evitare un'ancor meno stabilità. E secondo te a livello di durata abbiamo visto, ripeto, che il modello 1 è durata parecchio, cosa ne dici? Sì, direi un pochino di più delle altre, direi sui 600, massimo 700 km, Poi anche loro, un po' come le Rincon, le possiamo usare magari per fare qualche lento finale, per portare alla fine vita. Secondo te quali sono i pregi e difetti di questa scarpa? Ma I pregi sono quelli che avevamo trovato sulla Speed 1. Eh, sicuramente una scarpa comoda e reattiva, eh, per fare degli allenamenti veloci. Uh, la nota negativa è che è ancora un pochino instabile e eh, se dovessero migliorare quello diventerebbe quasi forse una scarpa perfetta e invece ultima domanda Andrea quando testeremo ulteriori scarpe in casa Soconi? Di, come dici Soconi o se si dice Sauconi o non lo so uh, beh aspettiamo i modelli nuovi questo qua è, è diciamo un ottimo modello diciamo che Ero, mi ero un po' allontanato da casa Sauconi, è stata una delle mie prime scarpe, avevo la Phoenix che adesso non fa neanche più, era una 4, mi sembra, e ho provato qualcos'altro di Sauconi ma non si è mai accesa la scintilla, come si dice, e... però con questo Power Run qua mi stanno piacendo, quindi vediamo, vediamo anche i prossimi modelli, sicuramente ci daranno delle belle soddisfazioni. Tra l'altro so che hai visto che non hanno solo fatto la Pro 2 ma anche la Pro Plus o più eh, che sembrerebbe ulteriormente eh, veloce però è chiaro che dovremmo dedicarci del tempo che oggi probabilmente non abbiamo. Sì, poi l'avevamo già detto l'altra volta, loro hanno fatto una scelta di marketing super secondo me Uh, scarpa da lento, scarpa da medio e scarpa da gara a questo punto hanno fatto anche la scarpa da gara per, per chi va più forte ancora non hanno creato confusione nel, nel loro parco scarpe va bene, grazie Andrea come sai uh, sono sicuro che ci vedremo nei prossimi giorni uh, nel frattempo stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima speriamo di vederci alla prossima allora ciao a tutti ciao